video vi farò vedere uh, altri villi dove potete trovare gli oggetti e sempre in modalità andiamo qui per esempio è il municipio e siamo in uh, modalità elettro quindi andiamo partiamo corona la trovate normalmente per terra qua o qua a destra sulla cosa che okay calamaio qua lampada la trovate qui la mummia normalmente la nascondono sui voi a volte i piccoli se no la trovate qua su ecco guarda qua, vediamo, qua su. su vetro in alto nave ok la colomba eccola qua cannocchiale in piedi la pipa normalmente la trovate qua porta cenere posa cenere qua sotto proprio attaccato al fiocco Il fiocco lo trovate anche qua in questa zona tante volte sino andate su a sinistra qua e la mettete la trovate sulla su questo scialle ombrello normalmente il più facile o qui o in piedi sotto cofanetto, eccolo fotocamera fotocamera normalmente in questa zona eccola qua profumo sarebbe questa bottiglia e ecco quella rossa bottiglia bottiglia a volte la trovate anche a volte la mettono nascosta qua sopra qua Bada. se non è qua su la spada o per terra qua la trovate su a destra sotto ok come avete visto qui guarda quanti regali abbiamo ricevuto non ci interessano per adesso andiamo Adesso vi faccio vedere lo stesso villo del municipio praticamente con modalità profili e vedrete che hanno cambiato tutte le composizioni altrove perché ogni, ogni modalità loro mettono in un posto qui sono solo profili dove ci cercare adesso la mela la mela è qua sopra la mummia stavolta vediamo dove l'hanno messa e non è più sopra dove l'hanno dove avevano messo prima quindi l'hanno messa eccola qua sotto qui vale, sopra eccola qua allora questo è il cappello normalmente ho a terra qui a destra e il fiocco il fiocco l'hanno messa qui questa è la tua ventaglio clessidra, guardate dove l'ha messa proprio dove c'è il uh, lampadario grande sopra sveglia corno sempre, normalmente lo mettono qua la gabbietta la gabbietta l'ha messa su scala mai quasi a sinistra la bottiglia bottiglia, bottiglia, bottiglia se non l'hanno messa Eccola qua, terra Elefante Normalmente lo mettono sulla scala sino sopra sul, sulle ringhe Ecco Questo è il flauto, il flauto Teschio, il teschio guarda dove l'hanno nascosto dentro il vetro sopra Questo è il flauto qua microscopio qua sotto, uh, sempre la macchina fotografica, lampada è qua e qui hanno messo uh, oh, scusate, il nome, questo mi la colomba la colomba l'hanno messa qua, questa volta dentro e qui abbiamo la piuma la piuma tutte le volte la mettono è uno degli oggetti più difficili da trovare quindi la mettono qua, guardate sopra vicino al vento eh, vicino al vento, vicino al vetro ok? abbiamo finito e ci hanno i 30 secondi quindi quando imparate piano piano a vedere dove sono gli oggetti imparate piano piano e uh, diventa per voi un po più facile va bene niente regali facciamo uh, una cosa giochiamo una uh, un bi e senz'altro a tutti voi piace vi faccio vedere come la gioco importante prima di tutto cercare di spaccare eh, dove ci sono vedi? Ecco, dove ci sono queste eh, specie di catene Ok Tanti pensano che da sotto sia migliore, no a volte partendo da sopra perché Sopra a volte mettono de delle trappole che non apriti sopra non riusciti più a farla qua sopra come vedete cerchiamo di aprire questi perfetto ok vabbè qui posso però voglio, posso fare diversamente ma non è per me facile Voilà. I fianchi li abbiamo quasi aperti tutti Adesso ci conviene andare a aprire sotto che abbiamo perso <ride> ok Dai, questa volta l'abbiamo persa vi faccio vedere velocemente uh, come gioco velocemente nel portico della villa proprio lo farò veloce allora panino con un tornare sempre quando è rosso e sempre qua dentro la spazzola è questa volta e voilà la rosa qui. come vedete mi è rimasto un minuto e 50 secondi vi lascio e al prossimo video Nel prossimo video cerco di spiegarvi alcuni ambienti un po più difficili ok ciao